Piano, vado un po' nella stuola Vado a la quant'è? volentiorico della, della marcia siamo, grazie a CTS che ci dà anche l'apporto tecnico a 53 minuti dalla partenza circa tra circa una ventina di minuti siamo, siamo, siamo, siamo ad un'ora e sei un'ora e sei dalla partenza e alla... allora un'altra Ah, le messaggi eh, seguono, sì. La signora Fusco, sotto il gazzetto bianco, la signora Fusco, oggetti sparriti da noi, pure sì. perché no, sì. portare le macchine pure, le contenti, È venuto un signore prima che si va all'arrivo della mezza maratona. Io questa mattina, a proposito, di, ho rivisto un amico di vecchia data uscendo dal bagno ma salutato con le mani impagnate siccome gli uomini il 30% delle mani se ne lava prima di andare al bagno un 50% durante quanto mi rimane? il 20% che si lavano le mani dopo? i polari che arrivano e bravi, anche loro, dalla mezzia! non ti avete detto male a Torna ieri sera siamo stati a cena insieme, se arrivano tardi... Sì. Verrebbe la fare una battuta, certamente se vince cavallo il secondo. Anche a tutti gli accompagnatori, a tutti i volontari che seguono questi ragazzi. Buonissimo! Siamo con il numero abbia fatto nella messa. Ah, è venuto! 15 arrivati nella cavalli eccoli qua altri due la lotta per la sedicesima e diciottesima posizione Ferrara Portelli un'ora e 22 e 20 vedo anche Caruso Enrico e ancora due il tempo Rosario ormai ci siamo quasi ma che ferra Applaudire la prima donna, vediamo a nessuno lo quel il sono tante le donne iscritte nella gara di mezza maratona, sono oltre i 50. E sono un centinaio le iscritte nella gara di Maratona. Sono ragazzi che è finito. Ma perché? Aspetta col suo marito. Il Rosario! Sappiamo perché ci sono delle donne qui, perché aspettano i mariti. Eh, riparo giù, qualche marito che aspetta la moglie, vogliamo vedere? Forse allora se gli diamo la notizia che se è perso sarà più contento. Ecco lo sprint finale. 7-5-9, tagliare il sempre in attesa adesso saremo nell'ordine dei 20 minuti almeno ancora per attendere l'arrivo dei primi della maratona i giudici Vidal la forza comunque sta tornando la Dominato, ha ha quindi siamo nei pressi Chi sarà? Siamo vicino alle 2 ore e 30, 2 ore e 29 Speriamo che possano scendere sotto le 2 ore e 30, sarà difficile Salto. È sempre un tempo rispettabilissimo, in ogni caso Ci mancherebbe, l'importante è finirla la maratona È già una Vai. gioia finirla Vinto Massimo e Giovanni Cavallo, tra poco il presidente ci dirà chi ci avviciniamo a 2 ore 29 e 24, non ce la fanno a scendere sotto le 2 ore 30, ma sono di vicino, ci siamo, vediamo le macchine a pista. tra poco scorgeremo anche il primo in lontananza, non lo vediamo ancora, probabilmente. è un falso un falso allarme non è il primo manca ancora un po' e dovrebbe essere si porta dietro il nome uno che si chiama Cavallo di Rosario nome nome ce l'ha scritto nel nome proprio Presidente andiamo ad accogliere un po di musica per favore grazie su con la musica per assistere hey, Giovanni alla, alla vittoria. Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Questa vincitore della Siracusa City Marathon 2013, e adesso facciamo sentire, lo far sentire vita, un grande applauso, applauso. Sentire, vita, un far sentire Il nostro calore Stello. Stello applauso, il nostro calore è l'arrivo! è arrivato, assoluta maschile Un'altra presa locale, Antonio Galati. Ha il pettorale numero 6 la prima donna. Vediamo chi c'è. Allora, intanto noi ascoltiamo per sì, stiamo è ci sì, al podio per procedere alla cerimonia di premiazione. E la 10 è brava gioco. brava la brava brava un gioco. la mia è la prima è Andiamo la seconda, facciamolo vedere, professor, andiamo a fare un'altra cosa. Io a casa Io a casa mia l'ultima parola la dico sempre io, mi amor, di la mia moglie Cristo. Ma dico sempre io l'ultima parola, voi non ci credete, dico sì signora. Posso sicuramente spalerlo un attimo. Il gigante passa! Il gigante Ecco, dico sempre che l'uomo senza matrimonio è incompleto. Oh, poi è finito. Va bene? no, no, no, no, non no, no, no, no, no, no, no, no, Dopo no, no, no, no, no, no, no, no, No, 5. di 2 euro. Eh. Allora, sono arrivati, da... che non mi Ti dico gli arrivati perché tu devi creare che io ho il conteggio reale perché... l'anno scorso. ...non avrei fatto ma togliere degli enti che non scorso io mi contato 232 io, ufficialmente, nella classifica TDS ho abbiamo tolto qualcuno che non si viena togliere... ti devo mandare se Reale, insomma, se gli erai... l'ho No, non è possibile. Tardate il suo passo con risplende risplendere a mano. Paleo questo pazzo con risplende a mano! Bravi ragazzi, bravi! Bravi! Non siate, bravi Sì, sì, sì, hai fatto bene!